Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi vi presento un bellissimo appartamento a Montesacro, zona Città Giardino, esattamente in via Montasio. L'immobile è posto al terzo piano di una palazzina di cinque piani dotata di ascensore e senza servizio di portineria. Attraverso una porta blindata entriamo in un ampio ingresso dal quale è possibile accedere al grande salone doppio con esposizione a sud e servito da un primo balcone. Dallo stesso ingresso è possibile accedere alla prima camera matrimoniale con balcone vivibile, a un ambiente ripostiglio. attraverso un lungo corridoio entrare nella grande cucina abitabile servita anch'essa da un altro balcone è dotata di un ampio ripostiglio Attraverso il corridoio raggiungiamo la zona notte dove sono presenti due altre camere matrimoniali di cui una molto spaziosa e due bagni entrambi con finestra. you mm -hmm. Completano la proprietà una comoda cantina e un grande box auto di circa 20 m quadri che ha un soffitto di circa 4 m, il che consentirebbe, oltre a parcheggiare un grande sub e diversi motocicli, anche di poter parcheggiare una seconda auto, ovviamente in altezza, tramite un sollevatore auto per box. Il mobile è da ristrutturare e in occasione della sua ristrutturazione è consigliabile fondere insieme la prima camera matrimoniale dotata del balcone vivibile con metà del salone in modo da rendere il salone più ampio e angolare mantenendo sempre tre camere da letto come da planimetrie che vedete in questo momento abbiamo visitato un appartamento di 160 metri quadri circa con ingresso salone doppio tre camere matrimoniali un'ampia cucina abitabile due bagni e tre balconi di cui uno ampiamente vivibile l'immobile a quadrupla esposizione risulta molto luminoso e da ristrutturare ed ha una classe energetica G, le spese di condominio sono pari ad 85 euro al mese circa. Per vedere foto, video e planimetria di questo bellissimo appartamento potete visitare il nostro sito www.lrimmobiliareroma.it oppure visitare tutti i nostri canali social. LR Immobiliari la tua casa in buone mani.